stato di momentanee barbarie, sembra che una cristiana, una guerra generale di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza, l'industria, il commercio sembrano distrutti e perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Questo testo che ho letto è un manifesto del Partito Comunista che è stato scritto 150 anni fa, nel 1848. Marx sapeva già questo e noi dopo più di 150 anni siamo qua inginocchiati per delle crisi che ogni anno sono sempre peggiori. Non capiamo il motivo, ma lo sanno già, se lo avevano già saputo, è per dare più potenza a quelli che hanno già i soldi che è continuato questa, con questo commercialismo. Questo capitalismo inutile che a noi da solo niente, a noi non da niente, da solo quelli che hanno i soldi quelli che hanno soldi ne hanno di più, quelli che non ne hanno ne hanno ancora di meno. E' questa è la base del capitalismo. Bravo, molto... bravo. bravo, Bravo! Ma cosa come in l'ingrecia? Ma ah, è il 50% della ricchezza, il 10% degli italiani, tutti quelli sopra, la casa, Tutti base, quelli che hanno i, i soldi, i le banche, banche soprattutto, sapete cosa è successo in Grecia? Bello scori. Bello scori. Bello scori. La Grecia, eh, i fondi, no, i soldi che vengono la Grecia, l'Unione Europea, l'Unione Europea ha finanziato la Grecia, no, Grecia, no, no, no, Grecia facendole credere di avere un'economia stabile, di poter direi, spendere, di potersi mezzo delle so cose so non so essenziali, a un certo punto ha tagliato i fondi e ha detto che siete so caduti in miseria, non avete più soldi, vi aiutiamo, vi diamo dei prestiti, ma sono loro che li hanno fatti cadere. comprare i televisori, macchine più costose, vestiti firmati. Esatto. a un certo punto le toccano tutti, non abbiamo neanche i sabbi da mangiare, Vabbè. non ci sono più lavori, la sono le che fanno il